Allora iniziamo solo con un avviso, eh, domani abbiamo la prima esercitazione di laboratorio, eh, vi avevo detto che le squadre non ve le avrei comunicate la settimana scorsa perché l'elenco degli iscritti era ancora in divenire ballonzolante, adesso sta ancora continuando a ballonzolare anche se un po' meno e quindi facciamo un primo eh, tentativo no, di tagliare eh, i nominativi in due gruppi circa uguali. Allora io ho guardato prima di venire qua gli iscritti alla data di oggi sono circa 200 persone iscritte al corso quindi che, tra chi ha già frequentato però magari potenzialmente di frequente chi è di fresca frequenza e eh, dividendo dall'A alla C il primo gruppo e dalla D alla L il secondo gruppo come cognome sulla carta dovrebbero essere due gruppi ragionalmente bilanciati. Poi lo scopriamo domani in laboratorio se è così oppure no, e poi via via eventualmente aggiustiamo questa suddivisione. Okay? Quindi vuol dire che quando, fino a quando non modificheremo questo, vale questa divisione, quindi quando vedete squadra 1, eh, facciamo riferimento a chi ha il cognome col, che inizia con la A, B o C, la squadra 2 facciamo riferimento a chi ha il cognome che inizia con la D, E, F, G, H, I, L. Mm? Sono tante lettere, ma il numero di persone grosso modo è lo stesso. Come dicevo, andiamo a squadre alterne, quindi per dom domani la prima squadra viene alle 11.30, la seconda squadra viene alle 13, la settimana successiva saranno invertite e così via oscillando. Ok? Il testo delle sezioni di domani lo trovate già nella sezione materiale. Qua, sotto giacitazione di laboratorio. Hm? Tendenzialmente cerchiamo di pubblicarlo lunedì pomeriggio il testo. Ok, noi riprendiamo invece oggi il discorso sulla modellazione concettuale con cui avevamo giocato, iniziato a giocare giovedì pomeriggio. Abbiamo iniziato a fare un diagramma delle classi che contenesse i concetti principali che avevamo estratto ragionando su quell'esercizio no? su del, degli hackathon e avevamo identificato alcuni concetti principali, alcune classi e in particolare sull'hackathon avevamo anche ragionato su quelli che potevano essere gli attributi um, Dicevamo che a livello macroscopico un diagramma delle classi è fatto da tre grosse informazioni. Quali sono i concetti, quali sono la descrizione dei concetti, quindi le proprietà, gli attributi di ciascuna classe e quelle che sono le relazioni tra questi concetti. una relazione noi avevamo eh, cominciato a pensare alla relazione che c'era tra l'organizzatore e l'hackathon stessa, perché in qualche modo io mi immagino questa classe organizzatore come un contenitore di tanti individui diversi che sono persone organizzatrici di hackathon, poi dall'altra parte, nella classe hackathon, lo immagino con un grosso insieme di tanti elementi che sono i singoli hackathon. E ho l'informazione correlata che dice qual è la persona che ha organizzato quale hackathon. l'organizzatore è una classe un concetto a sé stante non è semplicemente un attributo di hackathon perché l'organizzatore è un'entità che ha delle informazioni ha un nome avrà una password avrà una data di nascita avrà una mail che sono proprie dell'organizzatore non sono proprie dell'hackathon però questi due concetti sono legati tra di loro perché è necessario sapere chi è responsabile di un determinato hackathon. Allora, questo l'ho detto, questo ragionamento qui l'ho fatto nella forma condensata, nella forma rapida, dove ho detto la classe organizzatore contiene tanti elementi che sono gli organizzatori. Questa è la forma breve. La forma lunga, che, dovremmo, che è quella vera, che è quella che dovremmo sempre avere in mente, è la classe organizzatore contiene tanti elementi, ciascuno dei quali riporta le informazioni a proposito di un organizzatore. Lì non c'è il signor Giuseppe organizzatore chiuso in quella scatola. Lì c'è, immaginiamoci, un foglio di carta con i dati del signor Giuseppe, grande organizzatore di hackathon. Ok? Quindi lì dentro gli elementi, sono sempre, gli elementi delle classi sono sempre informazioni, non sono mai persone, non sono mai oggetti, non sono mai eventi. Anche la classe Hackathon non contiene gli eventi Hackathon, contiene le informazioni a proposito degli eventi che si, si programmano, eh, si eseguono, eccetera, eccetera. Quindi noi questa parola informazioni non la mettiamo sempre, perché dovremmo metterla se no dieci volte per frase, però ricordiamoci soprattutto all'inizio che c'è. Quindi questa, fra, questa freccia... Non vuol dire il signor Giuseppe organizza l'hackathon del primo novembre, l'acanto cimiteriale. No, eh, questa freccia vuol dire che io ho l'informazione che mette in relazione, le eh, questa è la relazione, la relazione esprime un'informazione, una conoscenza che mette in relazione un'informazione su un organizzatore e un'informazione su un evento. Capite che detta così è pesante no? da dire, da capire. Detta rapidamente vuol dire che io so, dato l'informazione sull'organizzatore, so quali sono gli hackathon, gli eventi che lui ha contribuito ad organizzare. E viceversa, dato un hackathon, so qual è l'organizzatore che l'ha seguito. Ci lasciati negli ultimi minuti di giovedì scorso, con un'osservazione che quella reazione organizza è una reazione che in qualche modo, vista dai due lati, si comporta in modo diverso. Nel senso che è normale, è possibile, è lecito che un organizzatore possa aver contribuito a organizzare più hackathon, quindi io ho l'informazione che quell'organizzatore Legato, è legato più hackathon per, in quanto li ha organizzati, mentre invece un determinato hackathon, se mi chiedo chi l'ha organizzato, normalmente la risposta è un responsabile solo, una persona sola. Quindi c'è una differenza nella molteplicità delle relazioni. Questa molteplicità si esprime anche a livello del modello, annotando la relazione con dei vincoli che descrivono quanti oggetti possono essere collegati dai vari link legati alla relazione. Allora, anche qua dobbiamo sempre fare lo sforzo di astrazione, uno dice ma come... Questa freccia, questa linea organizza, collega una classe di qui a una classe di là, è sempre uno a uno a livello di classi, sì. Ma questo collegamento tra una classe e un'altra classe cosa vuol dire a livello degli oggetti che sono dentro quella classe? Cerchiamo sempre di portare alla memoria questo modello mentale, in cui una relazione tra due classi è una scorciatoia astratta per rappresentare che i singoli oggetti della prima classe possono essere in relazione, coi, può esserlo o non esserlo, coi singoli oggetti della seconda classe. Allora, la, la regola che ci possono essere è ma un oggetto di una classe, beh, di sicuro può essere messo in relazione con un oggetto di una seconda classe, ma è lecito che un oggetto della prima classe possa essere messo in relazione con più di un oggetto della seconda classe? In alcuni casi sì, ad esempio in questo esempio lo studente poteva essere iscritto a più corsi, è lecito. E viceversa, un elemento della seconda classe può essere messo in relazione a più elementi della prima classe? In questo caso sì, perché a un corso sono iscritti più studenti. Quindi la relazione è una sola, studente, iscritto a corso. Poi questa relazione si materializza attraverso una serie di link tra i singoli oggetti e dobbiamo specificare quali sono le regole di creazione di questi link, regole quantitative. Questo è ciò che ci dà l'attributo la mol la, delle molteplicità e ci dice, dato un singolo oggetto di una classe, quanti oggetti dell'altra classe possono essere collegati a quel singolo oggetto della prima. E poi viceversa, viceversa visto dall'altra parte. E la molteplicità la esprimiamo come un valore numerico, costante, espresso da un minimo e un massimo. Valore minimo, valore massimo. Quindi nel mio modello sto dicendo eh, che se ho la reazione se ho la, il concetto auto e il concetto ruota posso avere una reazione che mi dice che una determinata auto monta una determinata ruota e so che il numero di ruote montate in una macchina può essere al massimo 4 normalmente è, è proprio 4 però se la stiamo montando, se la stiamo aggiustando magari ne ha solo 3 o magari ne ha solo 2 perché sul carro ponte sto mettendo delle, delle gomme invernali tra un po' sarà ora e viceversa e quindi questa notazione mi dice che dato a un singolo auto, per quell'auto il numero di ruote che sono montate, e quindi il numero di relazioni, di frecce, che escono da quella singola auto per andare verso oggetti di tipo ruota, va da un minimo di 0 a un massimo di 4. E viceversa, se prendo una singola ruota questa può essere o montata su un'auto o non montata su nessun'auto. Non è pensabile che la ruota sia montata su due auto contemporaneamente, che io sappia. E quindi se prendo una ruota mi chiedo da, a, qual, a quante auto potrà essere corregata questa ruota? Beh, a nessuna se non è montata, a una se è montata. E quindi la cardinalità della relazione lato auto è minimo 0 massimo 1 ok? quindi la domanda che mi devo fare è sempre la stessa se io sono vabbè, dentro una, de, se sono un oggetto della classe car a quanti oggetti della classe WILL posso collegarmi? come minimo come massimo la scorciatoia è, se poi il massimo non esiste, metterò un asterisco per indicare un numero illimitato. Non c'è un limite massimo a priori, diciamo infinito, ma in realtà uno a molti lo chiamiamo. Quindi, normalmente avrò quattro combinazioni principali. Io poi il minimo e il massimo di caso in caso potrà variare, ma di solito il minimo... è o 0 o 1. Un valore minimo di 0 vuol dire che può darsi che un oggetto non sia collegato a nessun oggetto dell'altra parte, e quindi vuol dire che quella relazione è una relazione opzionale. Posso anche non essere collegato. C'è una relazione tra chi gioca alla lotteria e i premi che vengono vinti, quella è una relazione fortemente opzionale perché la maggior parte delle persone non ha vinto mai niente. Mentre una relazione con cardinalità minima pari a 1 è una relazione obbligatoria. Cioè io devo essere collegato a qualcuno dall'altra parte. A solo uno? A due? A tre? Non lo so, vediamo poi a vedere il massimo, ma, ma non, non è permesso non essere collegato. Ad esempio, se torniamo al nostro esempio degli studenti dei corsi, io fatico a chiamare questo signore studente che non è iscritto a nessun corso. Non so se sia possibile essere iscritti ma non essere iscritti a nessun corso. Allora, in quel caso, questo ovviamente è un disegno tanto per aiutarci a capire il concetto, ma nel caso della situazione iscritto al corso, direi che lo studente deve essere iscritto almeno a un corso, se no che studente è. E anche il corso non è male che abbia almeno uno studente. Cioè, questo corso qua mi chiedo cosa lo facciamo a fare, che non sta seguendo nessuno. Il professore da solo è in un'aula triste, d'angolo, buia, parla da solo, fa, si, si fa le lezioni, no, non, non ha senso. Quindi la cardinalità minima degli studenti che frequentano un corso, beh, poi nella realtà non è neanche uno. No? Se il corso ha meno di 15-20 persone viene chiuso. Però a parte quello, la, la, la differenza concettuale forte è tra le... Le, le relazioni obbligatorie e quelle opzionali. Poi se è obbligatoria può darsi che il numero minimo sia proprio 1 o che il numero minimo sia più alto, quello se vogliamo una sfumatura. Dal punto di vista della cardinalità massima, di solito i valori che si usano tendono a essere o 1 o tanti. Capite che cardinalità massima uguale a 0 non ha senso. Allora, mi 1 la carità massima pari a 1 vuol dire che è una relazione univoca dato un elemento di partenza dall'altra parte ne trovo solo uno allora voi potete essere iscritti a più corsi ma siete iscritti a un solo corso di laurea quindi la relazione studente iscritto a un corso sono tanti ma studente immatricolato a un corso di laurea è uno solo cioè ho fatto il gestionale o fate meccanica, non le potete fare tutte e due contemporaneamente. Quindi in quel caso ho una relazione univoca. Dato uno studente è definito in modo univoco qual è il corso di laurea a cui è iscritto. Non è possibile che ce ne siano due. Mentre invece in altri casi la relazione è molteplice è possibile che da quello studente riesca a trovare tanti corsi a cui è iscritto, possibile o anche normale. Quindi normalmente abbiamo le, com le quattro combinazioni di questi due più due valori principali. Cardinata minima 0 o 1, cardinata massima 1 o molti e quindi avremo i quattro casi 0-1. 0-1 significa relazione opzionale ma quando c'è è univoca. 1-1, reazione obbligatoria e univoca. 0-molti, fa un po' come ti pare, puoi esserci, non esserci, esserci una volta, esserci due, esserci 18 volte. 1-molti, è una reazione molteplice, molteplice, ma obbligatoria. Non è, devi partecipare ad almeno 1. Allora, no, e, e questo ragionamento lo devo fare separatamente sui due lati, della relazione. Perché la domanda che mi faccio è sempre se, se prendo un oggetto di questo, quanti ne vedo dall'altra? E poi, punto e virgola, se prendo un oggetto dell'altro, quanti ne vedo di questi? Sono due domande indipendenti. Ok? Allora, nel nostro caso della relazione organizza, se prendo un organizzatore, Quanti hackathon avrà lui organizzato? Eh, direi come minimo uno, se ti chiami un organizzatore di hackathon, almeno uno dovrai averlo organizzato, e come massimo molti. Quindi qua ci scrivo, e con hashtag c'è questo lettera M che compare quando, quando mi avvicino all'estremità di una relazione, che se la, se la clicco mi dà una serie di valori possibili 1, 1, 0, 1, 1 è riassunto con 1 semplicemente, 0, 1, 0 molti, 1 eh, molti, nel nostro caso è 1 molti, no, quella la striscia da solo vorrebbe dire... Di nuovo 0 molti, molti quindi lo mettiamo qua: 1 molti, vuol dire che, dato un organizzatore, costui deve essere collegato almeno a un hackathon, ma può essere collegato anche più di un hackathon. Invece, dato un hackathon, facciamo la domanda dall'altro lato: dato un hackathon, quanti organizzatori possono essere? coinvolti in questa relazione con l'hackathon stesso, uno. Il testo dell'esercizio, che adesso non stiamo ora a riprendere, diceva un organizzatore crea un hackathon. Poi magari non è da solo si fa aiutare, ma l'organizzatore è lui. E quindi da questo lato io avrò esattamente uno. O se preferite scrivere uno puntini puntini uno, È la stessa cosa. Se volete modificare questi valori potete farlo qua, una volta che ci l'avete eh, scritto per la prima volta ci cliccate dentro, potete scrivere anche ciò che volete, non necessariamente scegliere dalla tendina, oppure selezionando l'associazione, la se si va sul lato A e lato B dell'associazione stessa qua, vedete che qua sotto c'è un campo molteplicità che è la stessa cosa, della figura che vediamo qui. Quindi ci sono più modi sempre di editare il modello in questo senso. Dimmi. Io posso fare una freccia al contrario da hackathon verso stesso... Una freccia? Allora questa non è una freccia, la domanda era per la registrazione, io posso fare una freccia al contrario da hackathon verso l'organizzatore. Eh, queste relazioni sono già bidirezionali, Okay? Non è una freccia come in un modello oggetto in cui passo da questo a quell'altro e poi mi serve la reazione inversa per tornare indietro. Questa reazione comprende già sia la diretta che l'inversa, okay? le ha già tutte e due. Questa freccia qui, dicevamo questo triangolo qua, dicevamo la volta scorsa, è un triangolo messo per aiutarci a leggere il nome. Non dà la direzione alla relazione, la relazione è già sempre bidirezionale. Vi permette di leggere il nome dicendo organizzatore organizza hackathon se poi leggiro giro al contrario, quindi però la stessa relazione, cioè questa qui stessa, non mi serve un'altra, può essere letta come l'hackathon, viene organizzato dall'organizzatore. Qui ho messo il verbo al passivo perché sono andato contro il verso della sua freccia, ma è solo il verso in cui si legge il nome della relazione, perché la relazione di per sé ha già entrambi i versi. Potrei ovviamente aggiungere altre relazioni tra hackathon e organizzatore, se hanno un significato diverso, cioè non sto di nuovo a dire da, organizzato da, è implicita, è sottinteso, c'è cioè già. Se invece eh, uno potrebbe, che ne so, se non è in questo caso, ma se l'Hackathon potesse avere anche, che ne so, un padrino un vice organizzatore o cosa, allora a quel punto aggiungo una seconda relazione che dice chi è il vice organizzatore o il padrino del, dell'hackathon che deve essere scelto tra i giudici precedenti ad esempio, ci fosse un'altra regola allora è possibile che due classi abbiano tra di loro più relazioni se queste relazioni hanno significato diverso rappresentano informazioni diverse e così anche qua abbiamo proviamo a spostarci sulla classe giudice. Il giudice, anche lui supponiamo che abbia un nome, come minimo dobbiamo sapere come si chiama, e il giudice lavora anche lui per un hackathon. Quindi facciamo una relazione tra giudice e hackathon, questa relazione la possiamo chiamare giudica. E quali sono le molteplicità di questa relazione? Allora ci chiediamo di nuovo, lato giudice, dato un giudice quanti hackathon lui può giudicare? Da uno in su, quindi anche qua abbiamo su questo lato hackathon uno molti. Dall'altro la, dall lato, dato un hackathon, questo hackathon quanti giudici può avere? Uno molti. Dovrà avere almeno un giudice, se no cosa posso fare, ma potrà averne più di uno. E quindi da questo lato abbiamo la molteplicità di nuovo uno molti. Se ti lasci cliccare, te ne sono grato. Quindi l'hackathon viene giudicato da più giudici. Poi c'è un'altra relazione. Questo, come vi dicevo, è il tema d'esame che abbiamo fatto pochi giorni fa, inizio mese. Vi metto una relazione che è sbagliatissima che è l'unica cosa che potete fare che mi fa arrabbiare, fare queste cose qua, quindi sappiatelo, è il testo diceva a un certo punto l'organizzatore seleziona i giudici. E allora, leggendo il testo, l'organizzatore seleziona i giudici, che è una frase che c'era nel testo, qualcuno ha messo questa relazione tra organizzatore e giudice. Perché è sbagliata? È sbagliata su due piani. Il primo piano è che la frase che è scritta nel testo, l'organizzatore seleziona dei giudici, rappresenta un'azione che viene fatta dalla persona fisica, signor Giuseppe organizzatore di Hackathon. Il modello concettuale non ha la pretesa di dire chi fa che cosa. Le persone fisiche non sono rappresentate. Sono rappresentate solamente delle informazioni. Quindi non ha senso mettere quella freccia per dire sì, ma è il giudice che li seleziona. Sì, ho capito, è vero che il giudice li seleziona, ma non è questo il modo di descriverlo. Quella freccia lì non vuol dire il giudice seleziona, scusate, l'organizzatore seleziona i giudici. Quella relazione messa lì vuol dire io ho l'informazione che un determinato giudice che conosco, di cui ho i dati, ha scelto un Pardon. ho l'informazione che un determinato organizzatore di cui ho i dati, ha scelto un determinato giudice di cui ho i dati. Questo è il significato di quella freccia. In realtà, questa informazione ce l'ho già. Non serve questa relazione per sapere chi ha scelto un certo giudice. Perché se quel giudice, perdon, ho un pezzo che non c'entrava, se quel giudice può partecipare a tre hackathon, per un determinato hackathon il responsabile dell'organizzatore è uno solo. Quindi chi vuoi che mi abbia scelto? L'unico organizzatore di quell'hackathon. Il giudice è un'informazione associata all'hackathon, non è associata all'organizzatore. E per avere una prova del 9, se io nascondo hackathon e vi chiedo, sì, bravo, l'organizzatore ha scelto un giudice, ma visto che quell'organizzatore ha organizzato 10 hackathon e quel giudice ha partecipato in 8 hackathon, di quale hackathon stiamo parlando? È un'informazione incompleta. Quindi eh, non, è, non è ovvio, non è facile, però bisogna abituarsi a capire dov'è l'essenza dell'informazione, dove sta il dato, vero e proprio. Il dato importante è che l'Hackathon ha un organizzatore, ha dei giudici e questi sono collegati per il fatto di appartenere allo stesso Hackathon. Il giudice è uno solo. Quindi se questo giudice... scusate, eh dai, continuo a sbagliare... Eh, l'organizzatore è uno solo, e quindi se questo giudice vuole sapere a chi deve fare riferimento nella sua operazione di giudicare all'interno di questo hackathon, a chi deve chiedere? Beh, all'organizzatore unico, univoco, qui c'è un uno bello grosso, pesante questo uno, una relazione univoca una relazione forte, dato l'hackathon so esattamente dirti chi è l'organizzatore. Io partecipo a tanti hackathon, ma di ciascuno so dirti chi è l'organizzatore. Perché? Ma ah, perché è un'informazione che ottengo passando dall'hackathon e arrivando in modo univo con l'organizzatore. Un Quindi, l'informazione che il sistema informativo rappresenta, la struttura dell'informazione, non dipende da chi ce l'ha messa quell'informazione lì. Questo modello andrebbe bene anche se decidessimo che i giudici vengono sorteggiati in automatico. Andrebbe bene anche se i giudici volontariamente si iscrivessero, si proponessero, ah ma sì, quell'hackathon mi interessa, vengo a fare il giudice se vuoi. Cioè tanto alla fine l'informazione che conta è chi sono i giudici per quell'hackathon. Questa è l'informazione. Poi c'è un processo che ti permette di arrivare a quell'informazione. Scegli l'organizzatore, sorteggiamo, si propongono loro. Ma appunto questo è un processo che raccoglie le informazioni in modi diversi. L'ho sognato un angelo, un angelo in sogno questa notte mi ha detto chi erano i giudici. Ci sono tanti modi di ottenere l'informazione. Li descriveremo? Sono importanti? Sì. Li descriveremo? Sì, ma nel modello di processo non fanno parte del modello concettuale. Il modello concettuale mi dice qual è alla fine l'informazione che mi interessa ricordare, memorizzare, e che è importante per il sistema informativo. Okay? Poi a parte diremo qual è il processo attraverso cui questa informazione viene generata, costruita, controllata, eccetera. eccetera. Ma lo facciamo nel modello di processo. Dobbiamo imparare, mentalmente, a separare bene ciò che è statico, la fotografia delle informazioni che mi servono, rispetto a ciò che è dinamico, cioè chi fa delle azioni e delle operazioni affinché questi dati poi ci siano. Se mescoliamo le cose non ci capiamo più nulla. Okay? Eh, il, partecipante. Beh, il partecipante, sicuramente avrà anche lui un nome, E può partecipare anche lui a più hackathon, quindi anche qua abbiamo un'altra relazione, partecipante partecipa, scusate per la scarsa fantasia dei nomi, partecipante può partecipare volendo a più hackathon e un hackathon si spera che abbia molti partecipanti, anche questa è una relazione molti a molti. Perché il partecipante partecipa a molti, l'organizzatore partecipa a molti, il giudice partecipa a molti hackathon, ma perché io sto costruendo una piattaforma per gestire molti hackathon, no? in cui è tutto l'interesse che lo stesso utente ritorni no? in futuro. Se invece stessi facendo una piattaforma per gestire un solo evento e poi lo butto via tutto, allora queste molteplicità verso hackathon, quindi questa, questa, questa e quell'altra, sarebbero uno fisso perché l'hackathon sarebbe uno solo. Ma in questo caso ne voglio gestire molti, quindi è normale, è lecito, anzi mi auspico, auspico che il partecipante oltre a partecipare a un hackathon, in futuro possa partecipare a un altro di quelli gestiti dalla mia piattaforma. Uno per volta, chiaramente. I partecipanti formano dei team. Diceva il testo. No? A un certo punto i partecipanti si iscrivono, quindi io mi iscrivo al team e quindi creo questa relazione tra partecipante e hackathon, mi iscrivo come persona singola, dopodiché alla competizione, all'evento vero e proprio non partecipano i singoli ma partecipano i gruppi. Quindi c'è tutto un meccanismo che il testo descrive per aggregare delle persone intorno ai gruppi. Quindi alla fine l'hackathon sarà composto non solo da singoli, ma da gruppi che contengono i singoli. Allora, ogni partecipante dovrà essere parte di un team e un team compete nell'hackathon, gareggia. nella competizione hackathon. Questa è un'informazione in più rispetto al fatto che il partecipante sia iscritto all'hackathon. Beh, tra gli iscritti all'hackathon si sono formati dei team. È ovvio che un partecipante può essere parte di un team solo. Quindi la cardinalità qua sarà 1, se pensiamo, come mi sembra che il testo descrivesse, che i partecipanti devono aggregarsi in team. 0 1 sarebbe il caso in cui alcuni partecipanti decidono di partecipare da soli, non aggregarsi a nessuno. Però se andiamo a rileggere il testo, poi dice che i giudici giudicano i team, e la gradatoria finale viene fatta sui team. Quindi se tu non sei in nessun team non stai partecipando alla competizione, non stai gareggiando. Quindi tu alla fine devi appartenere a un team. E un team sarà fatto di più persone. Da almeno una a un certo gruppo di persone, asterisco, quindi dico molti. In realtà non è un molti qualunque, perché io so che per un determinato hackathon io ho una massima dimensione del team che è un attributo che avevamo definito livello di atleta. Quindi in realtà quell'asterisco lì non possono essere 10.000, è al massimo il numero indicato lì. Però poiché nella cardinalità devo mettere delle costanti, non posso mettere delle variabili che dipendono da un valore che è in un'altra classe. Quindi Lo lascio indicato così. Um, questo è pur sempre un modello. I modelli non sono mai la realtà. Attraverso i modelli noi cerchiamo di approssimare meglio che sappiamo la realtà, ma ci saranno sempre degli aspetti della realtà che non riusciamo a modellare, di cui poi il sistema informativo ci, si dovrà far carico, noi dovremo documentare in altro modo, attraverso del testo scritto, delle spiegazioni, perché il potere espressivo del modello, cioè il modello ultimo che dice tutto è il codice completo, finito, del sistema informativo. Allora, ogni riga di codice dice esattamente cosa farà. Non c'è spazio di interpretazione o dubbio, o approssimazione. Ma qui siamo ancora mesi prima di arrivare a quel risultato e cominciamo a dare una rappresentazione fedele, anche se sappiamo che su alcuni dettagli non potremmo esprimere tutto. Cioè ci sono alcune cose che con questo linguaggio non si possono esprimere. Tipo un valore massimo di una cardinalità che è fisso, cioè che non è infinito, ma è, cioè che è finito quindi, ma non è fisso. Ma è variabile, dipende da un'altra variabile. Questo non lo posso esprimere, punto. E vabbè, lo esprimo, lo approssimo al meglio che posso, dicendo che sicuramente il team è fatto da più di una persona. Team compete hackathon. Allora il team, allora vediamoci un po', um, un determinato hackathon.. Quanti team può avere che competono molti? Uno molti, mi verrebbe da dire due molti, perché se non sono almeno in due, che competizione è? Possiamo anche metterlo. Se non ho due team, l'hackathon non si fa proprio. Cioè, ci sono dei premi, chi li vince? C'è un team solo, vince lui. E viceversa, team hackathon... Dato un determinato team, a quanti hackathon questo team può competere? Questa è la domanda più difficile. La posso pensare in due modi diversi. Modo 1. Un team è un'aggregazione estemporanea di partecipanti. Quindi io parto non avendo un team, mi iscrivo, faccio un team con tre persone, gareggiamo. Finita la gara, ciao, arrivederci. Tra un mese faccio un altro hackathon, mi reiscrivo come singolo e mi aggrego con delle altre persone. Però quel team nuovo in cui mi aggregherò sarà diverso dal primo. E' team e getta, finito l'hackathon il, il team si scioglie. Se anche mi riaggregassi con le stesse persone di prima, è comunque un team diverso. Scrivo gli stessi nomi su un foglio di carta diverso, è un team diverso. Anche se è composto dalle stesse partecipanti. Quindi vuol dire che un determinato team è valido per uno e un solo hackathon. giusto? poi se per caso in un altro hackathon ci sarà un altro team che ha fatto le stesse partecipanti e eh, vabbè capita, è una coincidenza se lui si chiama Antonio anche lui si chiama Antonio vabbè capita, no? Mica, non devo né per forza essere amici né per forza essere la stessa persona cioè. può darsi che due oggetti diversi abbiano le stesse informazioni eh, vabbè non c'è niente di speciale in ciò ma sono comunque due oggetti diversi due, i due nostri Antoni e i due nostri team sono cose separate e quindi questa è un'interpretazione che secondo me è quella più vicina allo spirito del testo dell'esercizio altra interpretazione possibile sarebbe partecipare all'hackathon direttamente come team. Quindi formo il team è lo stesso team che partecipa a un altro hackathon e poi un altro ancora. Abbiamo fatto la squadra vincente e partecipiamo a tutti. Allora in questo secondo caso, vi dicevo che secondo me questo secondo caso non è tanto attinente al testo, perché il testo parla proprio di questo meccanismo di aggregazione, uno contatta l'altro, eccetera. Ti scrivi come singolo e poi ti aggreghi. Non c'è la possibilità di iscriverti come team. Quindi è un altro caso. Secondo me qua non si applica. Però mi sembra utile fare il ragionamento. Se ci fosse un altro tipo di hackathon in cui ci si potesse iscrivere come team, allora quello stesso team potrebbe partecipare a più hackathon e allora qua ci metterà una molteplicità uno, uno puntini puntini asterisco la molteplicità massima molti potrebbe essere la partecipazione a più hackathon ecco devo dire che in quel caso l'iscrizione agli hackathon è fatta per team io cancellerei questa relazione partecipa perché logicamente io ho il team che partecipa all'hackathon e il team è formato da partecipanti. Non ho un'iscrizione del partecipante all'hackathon indipendente dal fatto che lui partecipa a un certo team. Quindi prima formo il team e poi iscrivo il team all'hackathon. Quindi in quel caso sarebbe ridondante quell'informazione. Però, a parte questo testo che secondo me pendeva molto da questa interpretazione, ci si può trovare effettivamente in condizioni di bivio. Ma questa cosa qua la intendiamo così o la intendiamo cos'ha? È lecito. E le soluzioni sono poi diverse. È chiaro che devono essere coerenti. Mm? Tra di loro. Prendo un'interpretazione e la porto fino in fondo, se è lecita. Non posso fare degli ibridi. Ok, poi altre cose, avevamo la casistica in cui, vabbè, per la formazione dei team, come, come funzionava il sistema? Il sistema funzionava in cui ogni partecipante poteva chiedere a un altro partecipante di aggregarsi al suo team. Quest'altro partecipante poi può accettare o rifiutare, eccetera, eccetera. Allora, se il sistema informativo deve tenere traccia delle richieste di aggregazione, come possiamo rappresentarla? Allora, immaginiamo una relazione richiede. Hm? Richiede che cosa? Richiede di unirsi al tuo team. Chi? Quali sono i due estremi di questa relazione? Qual è l'oggetto di partenza e l'oggetto di arrivo della relazione richiedo di iscrivermi? Beh, il soggetto di richiesta di iscrivermi è un partecipante. E l'oggetto di richiesta di iscrivermi è un altro partecipante. Quindi è una relazione tra, la tra un elemento della classe partecipante e un altro elemento della classe partecipante. Quella che chiamiamo, e nelle slide c'è disegnata qua, associazione o relazione di tipo ricorsivo, che non è nulla di speciale, semplicemente è una relazione come tutte le altre in cui capita che lo, la classe di partenza e la classe di arrivo siano la stessa. Richiede, occhio, non vuol dire che io chiedo a me stesso, vuol dire che un elemento della classe partecipante richiede a un elemento della classe partecipante, magari a se stesso ma magari a qualcun altro, questo non dice, se, è riflessiva a livello di classe, non a livello di, in, di oggetto, di singolo individuo, di singolo partecipante. Di solito ha poco senso che un oggetto sia in relazione con se stesso e in relazione con un altro oggetto della stessa classe. Sì? Io avessi chiesto in quanto team non Sarebbe stata un'altra cosa. Sì. Se il testo avesse detto il partecipante richiede sceglie il team di cui vuole far parte, allora la richiesta sarebbe stata partecipante richiede a team. Mentre invece il testo esplicitamente diceva un partecipante richiede a un altro partecipante posso unirmi al tuo team. Di fatto se andate a leggere il testo non c'è mai in nessun momento l'operazione esplicita di creare un team. Il team nascono per aggregazione dal basso. Io chiedo a te, ma vogliamo farlo insieme? Sì, ok, siamo già un team. Si pensa poi il sistema informativo a creare l'oggetto team. Poi un altro chiede a me, io gli dico sì, automaticamente fa parte del team di noi tre. Così è pensato il testo. E quindi la richiesta va tra una partecipante e un altro partecipante. Se l'altro, c'è cioè un partecipante che non appartiene ancora a nessun team, il soggetto richiedente, e un altro partecipante che può o non può appartenere già a un team. Se già appartiene, ok, mi unisco al team che già c'era e faccio uno in più. Se non appartiene, stiamo creando per la prima volta un team di due. È un po' analogo ai gruppi. Se voi avete un gruppo su una chat e facciamo finta che in quella chat siano tutti admin, tutti amministratori della chat, tu chiedi a uno, posso unirmi a voi? E se lui ti abilita, automaticamente sei nel gruppo di tutti. Questa dinamica c'è. È uno dei modi possibili, eh? Oppure invece una chat chiusa in cui ho solamente tre persone che sono amministratori, e allora chiedo alla chat, arriva il messaggio agli amministratori e solo uno di loro può decidere. Se invece avessi un gruppo in cui tutti possono unire altri, eh, basta che io chieda a uno solo e lui mi dica, e scelgo a chi, non chiedo al gruppo che arriva la notifica 12.000 admin, scelgo al tizio e dico mi aggiungi nel gruppo Whatsapp del, delle merende. Eh, eh, e se quello ti aggiunge sei dentro, e sei automaticamente dentro il team di tutti. Non è l'unico modo al mondo, è il modo che è descritto in quel testo. Allora, in, nel caso in cui abbiamo queste relazioni rif riflessive, eh, o sono relazioni anche simmetriche, pensate dove è andata? Pensate alla reazione su Facebook di amico. Eh, innanzitutto, ci si accorda, una volta che due persone sono amiche, questa è una relazione riflessiva perché è tra un utente di Facebook e un utente di Facebook, ma è anche eh, simmetrica perché se io sono amico tuo, tu sei anche amico mio. Per come è stato pensato. Se pensate invece a chi segue a chi su Instagram o su Twitter, invece non è una riflessiva io posso seguire te, e tu non segui me. Allora, nel caso in cui la relazione sia. Una relazione riflessiva, sia anche simmetrica, non ci serve specificare molto di più, se non le cardinalità, ovviamente. Ma nel caso in cui la relazione sia invece asimmetrica, io ho richiesto a te di entrare nel gruppo, non sei tu che l'hai richiesto a me. I ruoli non sono intercambiabili. Mentre dire io sono amico tuo, o tu sei amico mio, è la stessa cosa. Quindi quando i ruoli non sono intercambiabili, è utile specificare i ruoli. specificare nella relazione quali sono i ruoli richiedente e dall'altro lato eh, Richieduto non c'è in italiano, vero? Eh, destinatario. Richiedente o aspirante. Eh? Va bene, richiedente. Allora, come la leggo questa cosa qua? Questa relazione. Dico, un partecipante, un oggetto della classe partecipante, richiede in qualità di richiedente a un altro partecipante in qualità di destinatario della richiesta. Quindi stiamo annotando i due capi della relazione con due qualità o due ruoli diversi che vengono giocati in questa situazione. Perché se no ci incasiniamo con le cardinalità, dopo ci incasiniamo, non sappiamo più in che direzione andare. Se sono due classi diverse, è chiaro, da una parte c'è una classe e dall'altra c'è l'altra classe. Se la classe è la stessa, devo dare queste informazioni in più, per spezzare i due lati della relazione. E quindi a questo punto posso chiedermi le cardinalità. Allora, un dato richiedente, quante richieste può fare a destinatari diversi? Allora, facciamo le domande una per volta. Cardinata minima, è possibile che un partecipante non faccia nessuna richiesta? Sì. È il più figo di tutti, appena entra, sono gli altri che fanno richieste a lui. E quindi entra in un team senza dover fare nulla, semplicemente accettando le richieste degli altri e senza far, dover fare una richiesta a lui. Quindi la cardinata minima sarà zero. Cardinalità massima. È possibile che un partecipante faccia più di una richiesta? Beh, Nel caso in cui io faccia una richiesta e mi accettino, non ne posso più fare una seconda. Sono già in un team. Guarda questo uno bello grosso. Sono già in un team. Una volta che sono in un team non posso essere in un secondo team. e se mi bocciano? Se non mi accettano? Allora, io faccio una richiesta, la mia prima richiesta, non mi accettano, una volta superato il trauma, faccio una seconda richiesta. Allora adesso sta a noi decidere se in questo sistema informativo ce ne frega qualcosa della richiesta precedente. Se io voglio sapere, eh, ti hanno bocciato tre volte e poi alla fine ti hanno preso, allora devo tenere traccia di tutte queste informazioni. E allora avrò una cardinalità massima molteplice. Perché è possibile che tu ti sia iscritto a più, abbia fatto più richieste, tra parentesi, ma non lo posso scrivere nel modello, di cui l'ultima è quella in cui ti hanno accettato e tutte quelle prima no. se mi interessa tenere traccia. Se non mi interessa tenere traccia di queste richieste, potrei dire, vabbè, una richiesta che se io la faccio e me la rifiutano, la cancello. Quindi quando ne farò un'altra, sarà sempre la numero 1, perché quella di prima l'ho cancellata. Non ho preferenze, direi, tra queste due possibilità. A seconda di come voi la pensiate, la cardinalità massima sarà molti, se io posso rifare più volte la richiesta, se, se quando, qualora faccia più volte la richiesta, mi ricordo tutte quelle precedenti, oppure la cardinalità massima sarà 1 se quando mi rifiutano cancello la richiesta, cancello la storia. Sono giuste tutte e due, uguale a livello di giustezza, non ce n'è una più giusta e l'altra meno giusta. Okay? Detto ciò, una delle due devo sceglierla. Allora, io scelgo il molti perché ho un'allergia al verbo cancellare. È un mio problema. E quindi se ho un'informazione non vedo perché mai dovrei buttarla via. Dovrei buttarla via. Ti dici, ma non ti serve a niente. Eh, ma... Non la butto via lo stesso. Ma cosa ti serve? Adesso niente. Ma tra due mesi, quando il mio capo mi chiede, ma senti, ma sta gente qua, questo meccanismo della formazione dei gruppi, funziona bene o no? Cioè, quanto è che la gente fatica per formare i gruppi? Ehi, se io ho tenuto tutti quei dati lì, tutti quei rifiuti, posso dirti, eh beh, in media uno fa 3,7 domande e poi viene accettato. È troppo alto, troppo basso, possiamo discuterne. Se ho buttato via quei dati, al mio capo dirò, b. Dovremmo misurare dei dati in più. Quindi non sai mai domani a che cosa ti potrà servire il dato che avevi in mano oggi e hai deciso di buttare via. Detto questo, rientra nelle mie paranoie e dal punto di vista di questo modello 0 molti o 01 sono entrambi accettabili. Ok, cardinalità inversa. Destinatario riceve una richiesta da un richiedente allora un determinato destinatario un partecipante destinatario di una richiesta quante richieste da richiedenti diversi può ricevere? minimo zero, massimo molti vabbè, questo è facile zero se non lo caga nessuno molti se è gettonatissimo ok Salvo, che dite? E qui vedete che via via stiamo arricchendo il nostro modello di dettagli, in più. Che rappresenta tutte le informazioni che il sistema informativo deve poter avere, deve poter gestire per poter fare eh, ciò che abbiamo raccontato a parole. Stiamo... Prendendo un testo di mezza paginetta e lo stiamo analizzando, affettando, nei suoi concetti primordiali. E ciascuno di questi concetti lo andiamo a rappresentare o come classe, o come attributo, o come relazione, o come cardinalità. Ciascun segno di questo foglio ha un significato. Non è un disegno bellino. Ogni strato ha un significato, è un linguaggio di rappresentazione. la velocità, bene, abbiamo parlato. Salto qui, scusate, salto un pochino per seguire l'esercizio. Allora, a volte, e lo vediamo subito qua, quando io collego due classi attraverso una relazione, Può essere utile, o necessario, associare delle informazioni aggiuntive alla relazione. Esempio facile da capire. Studente, corso. Relazione, esame superato. Ok? Uno studente ha superato tanti esami. Un esame è stato superato da tanti studenti. Quindi una relazione, prima parlavamo della relazione di sei iscritto al corso, ok, ma quello che ci interessa davvero è che esame è superato. Il voto. Studente supera esame. Il voto non lo posso mettere nella classe studente. È perché tu hai 30 esami da dare, il voto di chi? Di quale esame? Non è una proprietà dello studente il voto. Ma non è anche la proprietà dell'esame il voto, perché io non posso solo dire sistemi informativi il voto è 28 per tutti. No, fermo, non è una proprietà dell'esame. Il voto è una proprietà del fatto che quello studente abbia dato quell'esame. Quindi è una proprietà associata a una relazione. Allora, per rappresentare questo, quindi poter dare degli attributi, noi prima abbiamo detto aggiungo degli attributi alle classi, in realtà anche le relazioni possono avere degli attributi. In questo caso si parla di association class, classe di associazione, cioè una classe, perché contiene degli attributi, ma che non è una classe che rappresenta un oggetto, ma una classe che rappresenta una relazione, tra altre due classi. Ad esempio, alla fine dell'hackathon il giudice valuta il team, ogni giudice dà un voto a ciascun team e alla fine si fa poi la graduatoria finale. No? Allora questo è un esempio del votare, chi dà un voto a chi? Da un voto in un team, in un hackathon ben definito, quindi so esattamente qual è il team, qual è l'hackathon, quali sono i partecipanti, qual è l'organizzatore, eccetera, eccetera. Quindi il team riceve, non riceve un voto unico, riceve un voto da ciascuno dei giudici di quell'hackathon. Allora, questa relazione la posso indicare, e questa è l'icona che usiamo, Association class. Per collegare il giudice col team, vedete che oltre a fare una freccia appenda questa freccia con una linea tratteggiata anche una classettina, la classe virtuale. A questa classe diamo il nome della relazione, cioè la classe ha il nome della relazione, che in questo caso è valuta. non valuta, eh? valuta. Quindi so che il giudice valuta un team e nel valutarlo esprime un voto, che è un intero, poi potrebbe esserci anche un giudizio, che è un testo, ma facciamo le cose minimali. Quindi se io ho tre giudici e dieci team, ciascuno dei tre giudici potrà valutare ciascuno dei dieci team, o meglio se non è un fannullone dovrà valutare tutti i dieci team. E quindi avrò 30 relazioni, per ogni giudice partono dieci frecce che vanno a ogni team, dal secondo giudice partono anche dieci frecce che vanno a dieci team e così via, e sopra ciascuna di queste frecce c'è un numerino è il voto che quel giudice ha dato a ciascuno di questi team. Visto dal lato dei team, ciascun team ha tre frecce che arrivano dai tre giudici diversi. È un intreccio di fili, ma su ciascuna di queste 30 frecce c'è un voto diverso. E ciascuno di questi voti è associato in modo preciso a esattamente un giudice e a esattamente un team. sempre detto velocemente, una frase in forma condensata, dovrei dire il voto è associato all'informazione che descrive il giudice e all'informazione che descrive il team. Ma non è questa informazione, ogni tanto ci ricordiamo che ci deve essere, ma non la pronunciamo. Quindi, una association class è un tipo di relazione, di associazione, che essa stessa ha degli attributi, che sono attributi legati... Non all'una o all'altra classe, ma al fatto che queste sono in relazione. Quindi quando sono in relazione ho delle informazioni in più. Ad esempio, potrei anche metterlo qui, su partecipa la data di iscrizione. Quando mi sono iscritto all'hackathon? Data e ora? Non è una proprietà del partecipante, perché il partecipante può partecipare a tanti hackathon. Quindi non posso mettere la data di iscrizione nella classe partecipante. Se lui partecipa a tre hackathon, la, la, quale data metto dei tre? È un'informazione che posso associare solamente alla, alla relazione di partecipazione. Perché non l'ho messa prima? Ma perché non ce ne frega niente? Nel testo dell'esercizio la data di iscrizione non viene, usata, non viene mai citata, non viene mai usata, non ci serve, e allora perché devo complicarmi la vita? Dovete sempre applicare, quando fate questi modelli, un principio di economia, cioè se non mi serve non lo metto, perché altrimenti non finite più, e allora il partecipante dove è nato, e quanti anni ha, e quanti figli ha, e chi se frega, cioè non è rilevante ai fini di implementare questa parte del sistema informativo, e quindi non lo modelliamo. Ok, Questo è già un modello già abbastanza accurato, non è del tutto completo, ci sono ancora un po' di cosette che poi potremo aggiungere, ma ad esempio un aspetto di cui non stiamo tenendo conto qui è il fatto che, se ricordo bene il testo, i team fanno gli stati di avanzamento lavoro, possono pubblicare il loro lavoro, i giudici possono dare dei in corso d'opera durante l'hackathon il giudice può commentare l'avanzamento lavoro fatto dal team. Un altro paio di classi servirebbero. Ma invece di fare, di completare questi, che sono dei dettagli in più, potremmo tranquillamente farli, volevo riflettere un attimo su queste tre classi qua. Organizzatore, giudice, partecipante. Sono uguali. Cioè sono tre classi che sem rappresentano sempre informazioni di persone, non, non posso dire sono persone perché non è giusto. Hanno gli stessi attributi, il nome, ci sarà la password, ci sarà l'indirizzo di mail, non sono stato a dettagliarli ma... Non c'è quasi motivo per cui le informazioni che ho a proposito di un organizzatore siano diverse dalle informazioni che tengo a proposito di un giudice o di un partecipante. È ovvio che giocano ruoli molto diversi all'interno del diagramma. Giocano ruoli molto diversi. Perché se un partecipante può far parte di un team, un giudice non può far parte di un team. Qui non posso prendere queste tre classi, mettere tutte insieme in una, fare un grosso mischione, chiamarlo persona. Allora questa persona organizza il team, giudica un team, partecipa al team e, e lo valuta perché se avessi una classe unica i partecipanti, i giudici e gli organizzatori sono tutti mescolati e quindi dovrei potenzialmente mettere le relazioni per tutte le cose che possono fare. Allora, cosa, cosa sto cercando di descrivere? Sto cercando di descrivere una situazione in cui ci sono classi che hanno una parte comune e poi delle parti specifiche. Allora, per il noto principio di pigrizia degli informatici, perché devo scrivere tre volte una cosa, la stessa cosa? Non riesco a mettere a fattor comune la parte comune, come dice il nome, e poi dettagliare le parti diverse? Sì. Attraverso un costrutto di, di generalizzazione o specializzazione, che vi accenno adesso su questo esempio, poi chiaramente lo riprendiamo meglio giovedì solo perché magari vi potrebbe servire il concetto in laboratorio. Questo non è un costrutto che, o meglio, se ne può sempre fare a meno, però in alcuni casi ci può semplificare il lavoro se lo usiamo. Questo costrutto di specializzazione dice che date due classi in realtà non sono due oggetti diversi, due tipi di oggetti diversi. Ma il secondo è una variante, una particolarizzazione, una specializzazione del primo, che è più generale. Chi di voi ha fatto programmazione oggetti è il concetto dell'ereditarietà. Ho una classe più generale e poi eredito una che eredita in automatico tutto ciò che aveva la classe generale, e in più può aggiungere di suo, o modificare di suo. Quando una classe è un caso particolare di un'altra, o viceversa, l'altra classe è un caso più generale di questa. Ad esempio, possiamo avere un sistema informativo, sempre che esiste l'università, in cui abbiamo, dobbiamo rappresentare impiegati, quindi dipendenti, e studenti. Dipendenti e studenti hanno alcuni attributi diversi, ad esempio lo studente ha una matricola, il dipendente invece ha un salario che invece il studente non ha. Ma invece molte altre informazioni, tipo il fatto di avere un nome, un cognome, un codice fiscale sono comuni. Allora in questo caso io lo posso modellare definendo una classe che contiene gli elementi comuni, in questo caso gli attributi comuni. E poi con questo simbolo di generalizzazione, che è una linea con una freccia, un triangolo bianco in punto, un triangolo vuoto, okay? quindi il simbolo cambia completamente il significato, Significa che un impiegato è un tipo di persona, è una particolarizzazione di una persona. Cosa vuol dire questo simbolo? È Come se io prendessi tutto ciò che sta scritto dentro persona e lo ricopiassi dentro impiegato. Tutti gli attributi e tutte le relazioni. Poi prendo tutto ciò che sta scritto dentro persona e lo ricopio dentro studente. Tutti gli attributi e tutte le relazioni a cui persona partecipava, quindi impiegato ha su di sé, ha dentro di sé tutti gli attributi definiti su persona più tutti gli attributi definiti su impiegato e poi su di sé arrivano tutte le relazioni che arrivavano su persona e tutte quelle che in più aggiungo su impiegato. In qualche modo diciamo che la classe impiegato eredita tutte le informazioni definite nella classe persona, attributi e relazioni. Quindi ci possono essere delle relazioni già definite a livello di persona, che ne so, la residenza, persona, residente, città. La definisco su persona, e implicitamente, automaticamente, senza doverlo dire, è sottinteso che vale anche per l'impiegato, vale anche per studente. Mentre invece possono esserci altre relazioni, tipo iscritto al corso, che hanno senso per lo studente e non per l'impiegato. Allora non le vado a mettere su persona questa relazione iscritto al corso, le vado a mettere solo su studente, sulla classe sottostante. Quindi io ho entrambi i vantaggi. Da un lato metto a fattor comune le cose che comunque si dovrebbero ripetere. È più chiaro la modellazione, non c'è ridondanza, non ci sono rischi di, di avere informazioni leggermente diverse perché ho sbagliato a ricopiare. Ma dall'altro non mi perdo la possibilità di poter personalizzare gli attributi di questo, gli attributi dell'altro, le relazioni di questo e le relazioni dell'altro. Quindi poter anche particolarizzare il comportamento delle sottoclassi. Quindi in questo nostro esercizio Provate a pensare come farlo se volete, se non lo facciamo insieme giovedì, si possono prendere organizzatore, giudice, partecipante e renderli tutti una sottoclasse di un'altra classe più ampia che potrebbero chiamare persona oppure iscritto alla piattaforma che conterrà alcune informazioni comuni e poi invece quelle specifiche le definiamo nelle sottoclasse. Per oggi vi lascio, ci vediamo domani in laboratorio. That's it.